L'accountability, intesa come responsabilità del vaglio e della comunicazione degli effetti delle proprie azioni, è un valore fondante dei progetti Cosme nel mondo. COSM risponde a due tipologie di accountability. La cosiddetta upward accountability, ovvero l'accountability nei confronti dei donatori, dei finanziatori e dei contribuenti e la cosiddetta downward accountability, ovvero l'accountability nei confronti delle necessità e delle aspettative dei beneficiari dei nostri interventi. A questo fine, dal 2017 COSWA ha strutturato un sistema di monitoraggio e valutazione interno, ispirato e integrando le linee guida di Link 2007 relativamente al monitoraggio e alla valutazione. Questo sistema permette di raccogliere dati sia qualitativi che quantitativi che a loro volta aiutano COSB ad analizzare i risultati ottenuti relativamente alle differenti strategie paese. In parole povere, perché è importante un sistema integrato di monitoraggio e valutazione interno al COSB? Fondamentalmente per tre ragioni. La prima è che permette di ottenere attraverso dei dati verificabili e non opinioni informazioni fondamentali sull'effetto reale dei nostri, dei nostri interventi delle nostre azioni nei paesi in cui lavoriamo. In seconda vece è fondamentale per sviluppare buone pratiche, anche lì, basate su dati empirici. E in terza vece è molto importante per, da un punto di vista strategico, per sviluppare e raccogliere informazioni fondamentali per strutturare poi determinati percorsi, i migliori possibili, per rispondere alle necessità dei beneficiari. Da un punto di vista tecnico, eh, COSB associa così alla reportistica tradizionale anche una serie di report ad hoc su base progettuale che raccolgono informazioni atte poi a confluire verso un report annuale di monitoraggio e valutazione. Il report annuale di valutazione COSB. Vaglia criteri di sostenibilità, rilevanza, efficacia ed efficienza e a sua volta contribuisce all'analisi di impatto triennale che invece produce indicazioni di indirizzo e strategiche per l'organizzazione.